Benvenuti, anzi, bentornati a questo nuovo appuntamento con Radio FBK, il podcast della ricerca che non ti aspetti, perché la ricerca è nascosta dentro ogni momento e ogni angolo della nostra vita. E oggi abbiamo come ospiti una strana coppia apparentemente, quindi abbiamo Elisabetta Farella e Claudio Ferlan, lui, storico dell'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione, Bruno Kessler, e da poco anche neo direttore del magazine della Fondazione e lei è a capo invece di un'unità di ricerca del centro Società Digitale intanto vi ringrazio per la vostra disponibilità ma non vorrei perdere molto tempo vorrei subito ascoltare diciamo quello che avete da, da dirci intanto facciamo una premessa questa chiacchierata nasce un po' da una suggestione da un articolo che ha pubblicato qualche tempo fa poco tempo fa eh, su Domani Claudio in cui accostava i deepfake ad alcuni aneddoti storici, come, come diciamo ci è abituati. Allora i deepfake come sappiamo, per chi non lo sapesse, insomma sono quei messaggi audiovisuali gestiti da un'intelligenza artificiale che riconosce in maniera digitale l'aspetto, la voce delle persone e può sostituire diciamo le persone con altre persone e far dire in pratica a chiunque quello che vuole. Facciamo un esempio, mettiamo che Obama, simbolo mondiale dell'emancipazione diciamo, dell eh, degli afroamericani eh, in America, facesse dei discorsi artefatti di tipo razzista, quello, quello è già successo come caso di come dire, semplificativo, ma la domanda è eh, qual è l'idea che in questo senso può originare i, i deepfake? Facendo un po' un passo indietro, Claudio. Comincio io allora. Innanzitutto, buon momento della giornata qualsiasi esso sia, a chi ci ascolta, benvenute e benvenuti al nostro podcast. Hai citato l'articolo che ho scritto su Domani, ti ringrazio per averlo letto e per averlo citato. La suggestione è stata questa. Il deepfake era un tema che Domani, come quotidiano, eh, frequenta abbastanza bene, anzi molto bene, e approfondisce. E io ho pensato, ma io queste cose qui le ho già sentite, le ho già viste. Naturalmente le ho viste e sentite da un altro punto di osservazione, perché non è quello del video ma è quello dello scritto. I libri scritti apposta per convincere un pubblico di qualsivoglia idea venga trasmessa nel libro sono sempre esistiti. Gli esempi sono tanti, io ho usato quello dei Monita Secreta Società di Siesus, che è un libro che racconta teoricamente delle strategie segrete di adesione alla compagnia di Gesù, ed è un deepfake. È un falso assoluto. Cosa serve per un falso? Un autore, un editore un pubblico? In quel caso, che è un caso del primo 600, XVII secolo, c'erano tutti e tre. C'era l'autore che era un gesuita espulso, da, o più che... mi correggo, non espulso, ma al quale non era stato consentito di compiere i gradi della carriera gesuitica, perché non era abbastanza preparato e quindi aveva un certo livore nei confronti della Compagnia di Gesù. C'era un pubblico, perché la Compagnia di Gesù si è basata, specie nel primo secolo della sua vita, anche sulla segretezza, e questo incuriosisce, e c'era un editore, un editore pronto a dare voce a Jeronimus Zachorowski, questo è il nome del, dell'autore, e quindi da qui la costruzione del falso. La mia domanda è stata quella, cosa c'è di diverso rispetto ai deepfake come quello di Obama che hai citato o come quelli che abbiamo visto sul conflitto russo-ucraino. C'è molto di diverso, ma l'idea che sta alla base è quella. Facendo un salto uh, dalla, dalla, da, dalla storia del 600 fino alle tecnologie di oggi, Elisabetta, cos'altro possano fare queste, queste tecnologie? Ma ecco, mi viene da dire che alla base di tutto sta il fatto che la tecnologia di per sé è neutrale, è uno strumento e quindi non è eh, di per sé eh, la tecnologia che eh, decide l'uso che se ne fa di essa stessa e che quindi... Eh, per esempio eh, il motivo per cui noi eh, nel centro Digital Society abbiamo sviluppato delle tecnologie di anonimizzazione dei volti e delle voci eh, nasce proprio in realtà perché all'interno del progetto Marvel, un progetto europeo eh, del programma quadro H2020, stiamo eh, cercando di, in realtà di proteggere eh, i dati sensibili dei cittadini all'interno di quelle che vengono chiamate città intelligenti, le smart city. Ormai diciamo in moltissime città eh, italiane, europee, eh, ci sono un sacco di telecamere che riprendono i nostri volti, le nostre azioni negli spazi pubblici. e eh, L'idea del progetto è quella eh, che siccome spesso questi dati rimangono semplicemente raccolti e poco utilizzati da parte di chi deve prendere delle decisioni tipo eh, appunto le pubbliche amministrazioni o anche le forze dell'ordine questi dati eh, sono, rimangono inutili. Allora cosa, può fare, cosa possono fare le tecnologie come per esempio l'intelligenza artificiale con questi dati? Possono cercare di interpretarli per ricavare delle informazioni utili ad esempio per decidere come modificare la viabilità, se è necessario o no generare dei nuovi parcheggi, oppure anche identificare degli atti all'interno della città pericolosi per cui è necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Fare questo però vuol dire osservare una quantità di dati enorme, anche di cittadini che non c'entrano niente con certi eventi, e quindi è necessario proteggere la loro identità e la loro privacy. Quindi come fare? fare l'anonimizzazione? In questo caso quindi il fake è usato per evitare di eh, avere a che fare e manipolare dati in cui possiamo andare a creare delle, eh, appunto, o violare i diritti del cittadino o anche eh, c'è tutto un aspetto di eh, generare dei, dei pregiudizi, insomma, nel senso che uno potrebbe osservare con quei dati sempre un certo tipo di di persona che fa un certo atto e quindi eh, derivare delle conclusioni sbagliate insomma quindi è importante cioè in questo caso diciamo lo strumento è l'intelligenza artificiale il, la generazione di eh, finti volti e finte voci per poter comunque catturare eventi e interpretarli senza violare la privacy ma quella stessa tecnologia potrebbe essere usata per cambiare la voce di Obama far dire a Putin qualcosa di diverso, eccetera. Quindi chiaramente lì è chi lo usa, lo strumento, che decide. Ascoltandoti e interpretando quello che dici anche dal punto di vista della mia competenza, che è quella dello storico, mi è venuto in mente il tema dell'archivio. Cioè noi storici ci confrontiamo con degli archivi nei quali sono stati inseriti dei documenti che nella stragrande maggioranza dei casi sono stati preparati per essere conservati. Questo non è il vostro caso. Alla fin fine i dati che voi recuperate sono st stati prodotti incidentalmente o per altri motivi. Come vi ponete di fronte a, a questa questione che è anche un, un po' etica? Certo. Eh, L'importanza dell'etica dell all'interno dell'intelligenza artificiale sta emergendo in maniera fortissima perché... Eh, li, non solo l'intelligenza artificiale ma anche tutte le tecnologie per raccogliere i dati e sono, sono sempre più performanti e potenti e quindi eh, in realtà io mi occupo più di come raccogliere i dati e quindi questo che eh, mi viene posta questa domanda è molto interessante e, in parte archiviamo i dati perché servono per allenare modelli e, in parte, ad esempio, in questo progetto la scelta è proprio quella di sfruttare eh, le tecnologie delle, di quella che si chiama Internet of Things, le reti di, di cose, eh, per portare l'intelligenza più possibile vicino a dove, a dove viene raccolto il dato, in modo da consumarlo subito, estrarre quello che interessa, perché a me magari non interessa identificare la persona mi interessa solo capire che tante persone frequentano un certo negozio faccio un esempio un'applicazione di un sensore di visione potrebbe essere semplicemente capire se un certo negozio nuovo aperto in città è popolare oppure no quindi non voglio acquisire tutta l'informazione voglio solo contare le persone questa è un'informazione un molto poco sensibile diciamo che potrei realizzare semplicemente consumando subito il dato elaborandolo mettendo in un qualche buffer registro del mio sensore piccolino un 1 e poi un 2 poi un 3 e così via e fornire alla fine alla pubblica amministrazione alla, eh, alla, alla co cooperativa degli esercenti e robe del genere soltanto il numero di persone che ha frequentato quindi è importante archiviare per allenare i modelli quindi lì sì dobbiamo tenere dati perché più dati abbiamo più eh, evitiamo quel fenomeno che dicevo prima no se io acquisisco le immagini ad esempio di eventi di spaccio solo in una certa zona dove sono sempre le stesse persone a fare questo tipo di atto delinquente potrei derivare che quella tipologia di persone lì sono gli unici che fanno quell'atto perché il mio modello si è allenato soltanto su quei dati lì. Invece se io ho un campione ampio ed eterogeneo di dati su cui poter allenare i modelli, riesco ad evitare quelli che si chiamano i bias e quindi appunto le, i pregiudizi dell'intelligenza artificiale. Abbiamo molte cose in comune, mi viene da pensare ascoltandoti. Anch'io come storico lavoro, posso lavorare su grandi quantità di dati, leggere una relazione di pagine e pagine e pagine per estrapolare quelle due, tre, quattro, cinque righe che servono alla mia nota o alla, anche alla mia domanda di ricerca. Quindi, ascoltando quello che, che dici, mi viene da pensare a quanto grande sia la responsabilità del ricercatore, perché noi abbiamo la responsabilità di scegliere e di escludere e a chi ci legge, a chi ci ascolta, a chi ha la bontà di seguirci, dobbiamo anche restituire la complessità della responsabilità di una scelta. Quindi grazie di quello che ci hai raccontato. Da questo punto di vista, Claudio, è quello, quello del ricercatore, quello della diciamo, scrittura, eh, selezione, di cosa inserire o di cosa omettere in un archivio, sia nella storia, così come anche oggi, attraverso la tecnologia, è una forma di potere. Eh, ne abbiamo avuto degli esempi, eh, probabilmente in passato, anche nella storia della nostra città, eh, ed è una storia che non finisce mai, questa. Ma assolutamente è una scelta di potere, rispondo da, dal punto di vista dello storico, anche facendo un esempio, perché talvolta lo, lo storico tende un po' a idealizzare quello che fa e a ragionare troppo per concetti e teorie, ma no, io voglio andare sull'esempio. Mi viene in mente un libro che ha guidato davvero la mia prima formazione da storico, che è un libro storico-antropologico di un francese che si chiama Nathan Wachtel, tradotto in italiano come La visione dei vinti. E qui la questione del potere si fa forte. Come faccio io a dare voce ai vinti, a quelli che non hanno voce, che non trovo negli archivi perché non sanno scrivere, oppure perché parlano una lingua che non verrà mai archiviata, questo è il caso degli indigeni che ha studiato Nathan Vachtel nel mondo andino, è un problema grosso, perché io talvolta queste voci le trovo solo se raccontate dagli altri. Faccio un esempio, il missionario che mi racconta la conversione dell'indigeno. Qui spesso c'è il deepfake. L'indigeno non si è mai convertito, ma il missionario vuole vedere in lui il convertito e quindi gli mette in bocca parole che l'indigeno non ha mai detto, che l'indigena non ha mai detto. gli mette anche in bocca risposte a delle domande che gli sono state fatte e alle quali lui non ha mai risposto, ha risposto in maniera diversa. Come faccio io? a capire qual è la visione dei vinti. Devo cercare tante fonti, studiare tanto e soprattutto conoscere approfonditamente il contesto. Ecco perché ci servono le altre scienze, in questo caso l'antropologia, ma tutte le scienze servono a noi storici. Restando sull'analogia delle fonti di cui ci parlava Claudio, eh, come si fa a passare dalla verosimiglianza all'oggettività massima possibile, la migliore approssimazione, attraverso l'impiego delle tecnologie nel tuo lavoro invece eh, allora eh, questo è un, è un concetto fondamentale per noi perché la tecnologia le, le, eh, vuole ha come obiettivo il più possibile di raggiungere l'accuratezza e la precisione richiesta da una certa applicazione questo significa che se una Sola tecnologia, ad esempio nel mio caso un solo tipo, una sola tipologia di sensore, non mi aiuta a raggiungere, ad avvicinarmi il più possibile al 100% della eh, accuratezza. Eh, uno dei modi che si possono applicare è quello di mettere, impiegare più sensori diversi, ciascun sensore ha i propri limiti. La visione, ad esempio, è limitata dalle occlusioni, è limitata dalla distanza, dal, da quanta luminosità c'è in una scena. L'audio potrebbe aiutare in questo senso perché invece non ha il problema dell'occlusione potrebbe avere il problema della distanza eventualmente e posso anche aggiungere altri sensori come sensori indossabili che mi fanno capire la vicinanza eccetera. Nell'esempio che facciamo prima di contare quante persone sono interessate a un certo negozio e magari la telecamera mi fa sembrare che una persona si avvicina ad un, ad un al negozio stesso ma mentre si avvicina eh, dice eh, qualcosa che mi fa capire che non stava andando verso quel negozio lì ma semplicemente raggiungendo una persona e così via quindi potrei escluderla dal, eh, dal conto. Eh, quindi uno dei modi è questo qui, quello di, eh, di, di aggiungere, di eh, avere più fonti potrebbe essere il parallelo eh, dall'altro lato per arrivare ad una conclusione più accurata e più precisa. Qui si pone anche la questione del rapporto tra quantità e qualità che mi viene da chiederti come no. si applica nella, nel tuo campo del sapere perché a volte io non ho a disposizione i tanti sensori o le, tanti fonti, o le tante mm -hmm. fonti. Quindi mi devo fidare, prima citavo il contesto, mi devo fidare della qualità della fonte che sta... del documento che è stato prodotto, no? E quindi la qualità del documento che è stato prodotto mi viene da chi l'ha scritto, dal contesto in cui è stato fatto, da perché è stato prodotto. Qui apro una parentesi che anche chiuderò, parlando sempre di falsi, no? Perché mi interessa il falso come storico? Non tanto per quello che c'è scritto dentro, ma per capire la cultura che lo ha richiesto e, e lo ha generato. E quindi chiudo qui la parentesi. Quindi la domanda che ti faccio è, c'è anche per voi laddove la quantità non può intervenire in aiuto l'emergenza di avere qualità? Assolutamente sì, assolutamente sì. E... Ehm ci sono tanti modi eh, per, per, per raggiungere la qualità dei dati in un certo senso mi viene da dire non è tanto diverso perché eh, quello che si può fare dal punto di vista poi informatico è parametrizzare quella confidenza che hai nel dato quindi dal dare banalmente in presenza di più sensori con qualità diverse di ricezione di un certo fenomeno dare dei pesi diversi al dato e inserirli dentro all'algoritmo, quindi l'algoritmo sa che il dato che proviene da un certo sensore è più affidabile rispetto ad un altro e, e, e l'affidabilità è data dalla, dalle caratteristiche tecniche e quindi anche queste sono, eh, sono parametrizzabili, configurabili e selezionabili. Ovviamente non abbiamo sempre a disposizione tutti i sensori possibili immaginabili, con tutte le qualità possibili, però eh, è assolutamente, eh, diciamo c'è assolutamente nella comunità scientifica eh, anche nostra, eh, l'esigenza di, eh, di dare eh, informazioni sia di contesto che sono che permettano di interpretare meglio il dato, sia di qualità del dato stesso che, che, che, viene, che viene elaborato. Ci sono anche molti progetti che lavorano proprio soltanto su, sulla qualità dei dati e, e che cercano di, ad esempio, qui fanno un fake, di interpolare i dati quando mancano. Quindi... Eh, nel modo più verosimile possibile. Anche qui, diciamo, in qualche modo introduciamo un falso, ma sulla base di modelli, di precedenti dati acquisiti e così via. Quindi il problema è molto simile, devo dire la verità. Quindi quello che ti chiedo alla fine è, Claudio, eh, come si costruiscono i falsi anche oggi, eh, nel mondo dell'informazione, per esempio? Beh, Elisabetta ci ha insegnato no? Che la tecnologia è anche uno strumento, non è la tecnologia che costruisce il falso. Il falso lo costruisce la persona e lo costruisce per un pubblico. Allora qui la questione si pone su due punti, su due livelli. La prima è la persona che costruisce il falso. C'è una branca della storia che si chiama If History e dice se fosse successo questo come saremmo andati avanti? Però chi fa If History te lo dice. Non è che fa finta che i nazisti abbiano vinto la seconda guerra mondiale per convincerti di qualcosa, no, te lo dice. E quindi questa è la responsabilità di chi produce. Chi invece vuole il falso? Il pubblico che vuole sentirsi confermato oppure rafforzato su una sua opinione, indifferente del perché vuole il falso. Allora, in questo caso, a mio parere, chi lo costruisce perde, no, la sua innocenza, perché lo costruisce per eh, convincere un pubblico. E se lo costruisce consapevolmente, il falso, per convincere un pubblico, qui si dà un problema forte di scientificità di quello che fai, sia nella storia, sia nella comunicazione, ma Elisabetta, immagino, anche nelle tue discipline ci sia una domanda come questa e una responsabilità come questa. Assolutamente! Eh, ma credo che questo sia comune a qualsiasi tipo di ricerca nel senso che tutti noi applichiamo il metodo scientifico che si declina poi nelle varie discipline però fondamentalmente nel mio, faccio l'esempio del mio caso io non potrò mai scrivere un articolo scientifico dicendo che il mio sistema in assoluto riconosce il numero di persone se vogliamo prendere l'esempio di prima davanti al negozio ed ha un conteggio certo io dirò sempre il mio sistema che descrivo nel dettaglio e quindi permetto a qualcun altro di verificarlo e di ripeterlo a casa sua, diciamo, eh, riconosce con questa percentuale di precisione il numero, il numero di persone davanti al negozio e basato su un modello di riferimento che io considero come eh, verità, eh, quella che si chiama ground truth, cioè la verità che io prendo come oggettiva ma essa stessa può avere dei, dei, dei problemi, semplicemente io ti indico che cosa considero che sia il mio 100%? Così tu puoi confrontare, leggendo il mio articolo, ripetere gli stessi esperimenti, riprodurli e vedere se anche a casa tua fanno lo stesso, hanno lo stesso risultato. E questo è l'etica del, del metodo scientifico. Secondo me è il suo grande valore. In più, come tutti sappiamo, eh, tutto viene sempre verificato prima di essere pubblicato e quindi ha un ulteriore passaggio. Però eh sì, eh, è un po' la stessa cosa. <ride> che poi questa necessità di verificare continuamente è anche il bello, no, del nostro lavoro, perché ti costringe a porti nuove domande, perché ciascuna verifica eh, riuscirà a suggerirti qualcosa di cui non hai tenuto conto e magari può essere il seme per, per una nuova ricerca, no? Io ringrazio Elisabetta e Claudio per questa conversazione e ringrazio anche voi che ci avete ascoltato, sia che siate stati, eh, sia, eh, sia gli appassionati di storia che, che ci hanno ascoltato perché erano interessati a saperne qualcosa di più da Claudio, sia quelli di tecnologia che invece erano curiosi di conoscere Elisabetta. E vi ringrazio ancora e vi saluto e do un arrivederci alla prossima puntata. Sono io che ringrazio Elisabetta per le, gli spunti che, che mi hai dato, ci penserò, sono io che ringrazio Giancarlo che ci ha invitato a questa chiacchierata, consentitemi, mi tolgo un attimo i panni di quello a cui piace parlare davanti a un microfono e indosso quelli del, del direttore responsabile del magazine FBK. Se vi è piaciuto quello che vi abbiamo raccontato e quanto stiamo cercando di fare, comunicare la scienza mettendo in discussione, collaborazione e in virtuoso confronto scienze che teoricamente ma solo teoricamente non sono parenti ma che in realtà hanno un sacco di cose da dirci. Che ne pensi Elisabetta? Assolutamente sì. Io stessa sono rimasta piacevolmente impressionata da questo esperimento e ringrazio molto Giancarlo che mi ha invitato. E, e mi ha fatto molto piacere conoscerti e, e fare questa chiacchierata con te.